Divinanzi, come si chiama Napoli United Napoli Random. minuti eh. giusto? Mm? 40 minuti il tempo. Amici di Piaventi, benvenuti al campo del complesso sportivo Kennedy per seguire insieme la gara tra Napoli Random e Napoli United valevole per il torneo ECS. Passiamo subito alla lettura delle formazioni delle due squadre che già sono scese in campo, hanno già dato il via alla gara partendo dal Napoli United che si schiera in completo nero verde con Cucciaro, Bayou, Solotei, Culibali. Fennan, Varesis, Silvestro, Ani, Monaco, Rizaui e Saidi. Risponde Napoli, random in tenuta bianca bianca arancione con Montesano, D'Alessandro, Raimondo, Rippa, Amirante, Verusio, Spena, Roglio, Amirante, Luca, Puglia e Cincini. Dirige l'incontro l'arbitro, Solazzi arrivato dagli assistenti Napolitano e Pagliara. Partita già iniziata da un minuto e dieci secondi e al momento nessuna emozione ovviamente considerando il poco tempo che hanno avuto le due squadre per eh, impastire qualche azione d'attacco nel frattempo comunque c'è una rimessa laterale in favore del napoli Random. C'è una spizzata del numero 6, Verusio, Giorgio, ma la palla termina senza problemi tra il portiere Cucciaro del Napoli United. Chiedo scusa, il portiere eh, del portiere si chiama Cuccaro. Chiedo scusa, abbiamo un po' anche difficoltà a leggere in maniera esatta i cognomi dei giocatori elencati in distinta. Dandoci un calcio di punizione in favore del Napoli Random, si incarica dalla battuta il numero 10 Amirante Luca il cross è lungo per tutti e la palla termina a fondo campo quindi nulla di fatto su questo calcio di punizione per quanto riguarda il Napoli, Napoli rando. e ora c'è una rimessa in gioco perché si incarica di effettuare il portiere Cuccaro quindi possesso palla per lo United con un lancio in avanti sul numero 4 Kulibali. Chiedo scusa. Il lancio di Fennan in avanti sulla tre quarti campo, c'è una spizzata di testa che c'è prova a lanciare. Combattere i viene allontanata la palla dalla difesa del, del random, quindi c'è una rimessa laterale in favore adesso del, dello United. Rimessa in gioco effettuata, ma esce il portiere Montesano e fa sul pallone. e sono in difficoltà da proprio portiere a Milante riesce comunque a rinviare la palla poi la palla arriva in attacco a Monaco che però viene pescato in posizione regolare quindi c'è un calcio di punizione in favore del random che riesce così con un pizzico di fortuna a sbrogliare una situazione ingarbugliata al momento di dell impostazione della manovra dal basso c'è adesso un'ottima apertura per il numero 34 Rippa, ma la difesa dello United ferma l'azione e quindi ora riparte con Fennan, indietro per Solotei. Azione dello United che si sviluppa sulla sinistra. Anche ora si torna centralmente da Fennan lancio in avanti di Fennan, prova a servire Koulibaly, fermato in rimessa laterale rimessa laterale che viene battuto sulla fascia destra dal United poco oltre la linea di metà campo e Monaco che imposta l'azione, serve Fennan quindi verticale per Monaco, quindi è la difesa del random che ha buon gioco con il numero 20 Pollio che ha servito Raimondo, quindi il portiere Montesano. Il lancio in avanti di Montesano però intercettato dalla centrocampo del United con, con Solotei. Solotei, ma intanto c'è la, la difesa del, del random a buon gioco, anche se mette la palla per di Italiana, intanto ora c'è un contatto in area di rigore, per l'arbitro tutto regolare sembrato così anche a noi nulla di particolarmente grave tale da dover indurre l'arbitro a fischiare la massima punizione quindi è Montesano che recupera la palla per il random effetto il rinvio che supera la metà campo con il numero 3 Raimondo che è lontana, recupera la palla lo United ma il lancio in avanti per Koulibaly è lungo quindi interviene la difesa insegue la palla Koulibaly ma questa volta la difesa è random con Pollio a buon gioco recupera ora palla lo United che imposta con Hanik e ora c'è un ottimo lancio in avanti ma c'è in fuori gioco il numero 7 Monaco c'era stata una buona iniziativa dello United che ha liberato al tiro Monaco ma il numero 7 era però in posizione regolare prontamente segnalata dall'assistente dell'arbitro e quindi c'è un calcio di punizione ora per il random che è imposta con Amirante Luca Intervento su suspene irregolare, quindi per l'arbitro c'è calcio di punizione che si appresta a battere il random in, nella propria tre quarti. Si incarica della battuta a Miranti, il lancio in avanti a servire l'esterno destro, entra in area di rigore. Il suo tiro e c'è il gol del vantaggio del random all'ottavo minuto di gioco, random in vantaggio... random in vantaggio ci è sembrato con il numero 9 Puglia autore del gol alla prima incursione dei bianco arancioni è arrivato il gol del vantaggio del random Ora prova a reagire subito lo United, c'è un fallo ai danni di, Annan, di Fennan, chiedo scusa, che ora si appresta a battere la punizione. Controlla Ani. indietro sulla fascia che con il cambio di gioco a pescare Colibali, regolare la posizione di Koulibaly, salto dell'avversario, il lancio in area di rigore, ora c'è fuori gioco, segnalato all'arbitro segnalato l'assistente e quindi l'album interrompe il gioco c'era un, un altro tentativo di incursione in avanti del, del random ma la palla è lunga per tutti può recuperare palla il portiere Cuccaro e quindi fa ripartire i suoi ancora con Anì il lancio in avanti di Anni che prova a servire Koulibaly interviene la difesa del random allontana, allontana il pericolo la difesa del random e ora riparte proprio con Amirante lo contrasta Ani recupera palla imposta l'azione ora per lo United il lancio per Koulibaly intercettato ottimamente da Apollo e quindi può ripartire il random con il lancio di Amirante Luca che però è lungo irraggiungibile per per Puglia la palla termina così rimessa laterale undicesimo di questo primo tempo random 1 United 0, ricordiamo il gol di Puglia all'ottavo minuto Recupera palla ottimamente Puglia che ora prova a rilanciare i suoi in avanti ma interviene il numero 6 Solotei, ferma l'azione del, del random e quindi fa ripartire lo United. United che prova con 6D a impostare un'azione, si rifugia indietro da, da Silvestro. Serie di, di batti e ribatti, ancora un lancio in avanti che non trova nessun compagno libero e quindi può recuperare ancora una volta Fennan per il Napoli United e quindi impostare adesso l'azione con, Mon con Monaco. L'apertura di Rippa, ancora una volta lunga e permette al portiere cuccaro di intervenire allontanare così il pallone ma la palla termina direttamente rimessa laterale che si appresta a battere il Napoli random con il numero 20 polio dando un calcio di punizione per i random sulla palla c'è il numero 3 Raimondo recupera ancora una volta Hany è regolare l'intervento questa volta del numero 2 da Alessandro quindi c'è un calcio di punizione prontamente rilevato dall'arbitro, calcio di punizione in favore del United nei pressi del cerchio di centrocampo La battuta Silvestro, la palla in area di rigore. Cade qualcuno, del precisamente Fennani, in area, area avversaria. Ma è tutto regolare per l'arbitro. Quindi ancora Raimondo che recupera palla. Anzi, chiedo scusa, Silvestro che recupera palla. Scambia con Hanì il cross in area di rigore. Allontana per un attimo la difesa del random. Recupera palla Fennani. Spazza però la difesa. ora è Puglia. Puglia tutto solo. Ma esce ancora una volta il portiere Cuccaro. intervento di, di Cuccaro che per l'arbitro però è un gioco pericoloso e quindi fischia un calcio di punizione in zona d'attacco nei pressi il limite dell'area di rigore in favore del ranno ma che ora ha un'altra occasione per poter avvicinarsi alla porta avversaria cercare la conclusione e perché no anche il gol del raddoppio sulla palla c'è Monaco vicino a lui ci sembra anche Puglia Vedremo quale soluzione adotterà il random per ottimizzare al massimo questo calcio di punizione. Il tocco per Puglia, il tiro, la parata senza difficoltà del portiere Cuccaro. Che rinvia la palla, la palla che supera la metà campo. Un rimpallo favorisce la difesa del, del random. Il tocco di, di, di pollio per Rippa è deviato in rimessa laterale, già battuta con Puglia che però stoppa con le mani. Quindi ancora un calcio di punizione in favore dello United quando siamo giunti al sedicesimo di questo primo tempo. Risultato che si è sbloccato all'ottavo con un gol di, di Puglia. Ora c'è il rinvio di Montesano, la palla non supera la metà campo ma è recuperata comunque dalle sue compagni di squadra. Il lancio in avanti ancora a cercare Puglia, tocca per un attimo Solo Tei. Spazza l'aria Silvestro. C'è adesso un intervento irregolare ai danni di un centrocampista dello United e quindi c'è un calcio di punizione proprio sulla linea di metà campo in favore dei Nero Verdi che ricordiamo sono sotto di un gol e quindi sono alla ricerca del pareggio anche se finora pericoli considerevoli alla porta avversaria ancora non ne hanno portati il lancio di Solotei Koulibaly stoppa la palla scambio con un compagno il tocco in avanti cro tiro e eh, c'è una bella conclusione ci sembra di, di 6D e la parata in due tempi del portiere Montesano, prima conclusione degna di nota per quanto riguarda gli United, che ora insiste con Culibali. Il tocco per Fennan, il lancio in avanti è lungo per tutti e quindi può recuperare senza problemi Montesano. Primi accenni di reazione dell'United del United, intanto però c'è un lancio in avanti per il possibile controvideo di Puglia, affrontato da Silvestro tiene Paglia Puglia cambia gioco il lancio era per il numero 4 se lotta a centrocampo alla fine il lancio è lungo per tutti esce il portiere Cuccaro spazza via la palla C'è un doppio intervento di Raimondo deciso a spazzare via, a allontanare il pericolo, intanto però c'è l'intervento di, di Ripa che commette fallo ai danni di, di Monaco. Monaco che batte la punizione non nella posizione corretta, quindi l'arbitro fermi il gioco e invita il numero 10 dello United a ripetere la battuta. E' Varesis che si incarica della, della battuta si attende il fisco dell'arbitro ecco dell riprende il gioco il lancio di Varesis allontana la difesa del random ma poi recupera ancora lo United con, con Fennan che tenta dalla, la conclusione dalla distanza che non impensierisce minimamente il portiere Montesano quindi riparte il, il random partenza da basso per il, il bianco-arancio ma il lancio è lungo per tutti quindi Monaco protegge la palla e aspetta che la stessa termina in rimessa laterale che lo stesso Monaco si incarica di battere il lancio di Monaco è per Hanì, fermato questa volta in calcio d'angolo e con le mani sempre battuto da Monaco intercetta la Diego Serrano e lancia ancora una volta in avanti Puglia prova a lanciarsi anzi non era Puglia ma il, era Verusio Verusio che però viene fermato all'intervento di Silvestro quindi palla rimessa laterale e ancora una volta con le mani è Poglio Batti e ribatti che favoriscono ancora una volta Verusio, ma il numero 6 del, del random si porta fuori la palla, quindi rimessa laterale in favore dello United. Non c'è continuità di azione da parte delle due squadre. Ora c'è un errore di Goulibaly in appoggio a compagno di squadra per la precisione Monaco e quindi può recuperare palla con Amirante il random che ho imposta un'azione sulla destra. C'è un fallo commesso ai danni dell'attaccante della random e quindi c'è ancora un calcio di punizione in zona 3 quarti questa volta. Punizione che si incarica di battere il numero 10 Amirante. La punizione è battuta in maniera strana, c'è un grande malinteso tra gli attaccanti del random, e la palla termina a fondo campo, rimessa in gioco già effettuata dal, dallo United, ma perde ancora una volta palla la squadra in maglia nero-verde nero per l'intervento del numero 34 Rippa che subisce anche un fallo e c'è quindi così il random che beneficia di un calcio di punizione in zona d'attacco, anche se decentrati sulla fascia sinistra. Si alza leggermente Claudicante, Rippa, ma vediamo che comunque riprende a camminare in maniera normale, regolare, quindi tutto a posto per il numero 34, nessun problema. E ora riprende la sua, pos sua posizione in zona difensiva. <coughs> Il cross in area di rigore, c'è la girata di Puglia che però commette un fallo di mano nel tentativo in acrobazia di battere a rete. Punizione già battuta e quindi United che riparte in avanti. E Monaco Salto un avversario, resiste una carica. fa che timida protesta da parte di Monaco per la punizione fischiata dal, dal signor Sollazzi che comunque ha visto un, un intervento irregolare del numero 7 dell'Unione. adesso c'è un tentativo ancora in attacco del random con Amirante che lancia sulla, sulla destra Verusio subisce fallo Verusio e c'è un calcio di punizione in favore del random in zona d'attacco quando siamo giunti al 25 minuto di questo primo tempo sempre random avanti di un gol per la rete realizzata da Puglia all'ottavo minuto. La battuta in area di rigore, esce il portiere a vuoto, ma subisce una carica se ne vede l'arbitro e quindi viene così fermata l'azione d'attacco del random. Il fallo sembra essere stato fatto dallo stesso Puglia che ora molto sportivamente si va a accertare delle condizioni del portiere avversario e per il momento resta a terra. ritmi non proprio elevati in questa gara anche se le due squadre provano a impostare l'azione in maniera ragionata e random agevolato anche dal, dagli spazi che si aprono davanti a sé per il tentativo del United di recuperare lo svantaggio quindi magari qualche pericolo in più lo crea la squadra in maglia bianca arancione mentre invece i grigio verdi hanno più difficoltà perché comunque trovano tutti i parchi chiusi quindi non riescono ad arrivare alla conclusione con una certa continuità. E' ancora a terra il portiere dello United Cuccaro. Ora si rialza, sembra aver recuperato bene l'estremo difensore dei Nero Verdi e quindi può riprendere il gioco. Monaco, anticipato e rimessa laterale, anzi è lui l'ultimo a toccare, quindi la, la rimessa in gioco spetta agli arancioni ma eh, l'arbitro invece inverte la, la, la scelta del segnalino e quindi assegna la rimessa con le mani ai neroverdi. Si incarica della battuta Varesis. Recupero subito palla. Rippa, batte e ribatte, favorisco Nanni. Il numero 20 dalla testa Riccia recupera palla, serve un compagno, la precisione Monaco. Fermato Monaco da Mirante che torna indietro. Si libera del pallone, servendo verticalmente un compagno di squadra che gli restituisce la palla. Quindi ancora Amirante, attaccato dal suo di numero 10, Monaco, calcio di punizione. Ha ottenuto il massimo che poteva ottenere il numero 10 dei Bianco Arancioni. Ora c'è una discussione sul punto di battuta della punizione. Riprende il gioco con il Random che ora con Puglia prova a impostare un'altra azione d'attacco. Lancia sulla destra per Veruso, è fuori misura e quindi la palla termina in rimessa laterale. ora c'è l'iniziativa con Monaco del, dello United Fennan, Varesis anzi era Monaco la sua verticalizzazione per Coulibaly intercettata recupera ancora palla Fennan aspetta che la stessa termina fuori e quindi la rimette in gioco con le mani verso Monaco, anticipato dal Dal numero 10 Amirante, palla che termina ancora rimessa laterale, dello stesso Fennan che si incarica, anzi lascia l'incarico a, a Monaco. Tocco per l'altro Monaco, batti e ribatti. La palla torna ancora a Fennan, è solo la controlla, guarda il piazzamento dei compagni, lancia in avanti, assorbire 6D. Said e Bayou provano sulla sinistra a impostare un'azione d'attacco, subiscono fallo e quindi ora c'è un calcio di munizione in zona 3 quarti in favore dello United. L'arbitro fa rispettare la giusta distanza alla barriera formata da un solo elemento, della precisione di Alessandro. Fischia la battuta in area di rigore, c'è una posizione regolare rilevata, il tiro gira verso la porta Saidì, ma la palla termina al bordo campo, anzi non era Saidì, ma era solo Tei che ha tentato il tiro verso la porta avversaria. Palla terminata a fondo campo con la rimessa in gioco del portiere Montesano che però sbaglia la rimessa in gioco e quindi la palla termina rimessa laterale già battuta dal United con Hany in posta l'azione tocca a Monaco quindi è solo Tei Fennan Varesis ancora da solo Tei il tocco per 6D ma c'è un calcio di punizione ancora per lo United addirittura c'è il giallo per il numero 7 Spena del, del random considerato un fallo tattico dall'arbitro Sollazzi e quindi calcio di punizione è il primo cartellino giallo della gara per il numero 7 dello, dello random Spena e quindi United che usufruisce di un calcio di punizione sulla tre quarti campo anche se decentrato sulla sinistra ci sembra solo Te l'incaricato della battuta. Anzi, è Saidì. Che ha lasciato l'incarico a Culibali. Il cross di Culibali in area di rigore. Il tocco. Tocco di testa di Fennan però è inibito dall'intervento dell'arbitro che ha fischiato visto un'irregolarità da parte degli attaccanti in maglia nero-verde e quindi ha fischiato un calcio di punizione per un fallo subito ci sembra dal numero 5 Amirante. di Montesano da combattere i ribatti Libalì che serve il proprio compagno e che ha rimposto l'azione ancora con un lancio in avanti intercettato però senza problemi da Mirante in ottima posizione ottima lettura dell'iniziativa dell avversaria serve il portiere Montesano ma il suo lancio ancora una volta è lungo per i compagni e quindi può recuperare senza difficoltà solo Tei 6D il tocco di Monaco è intercettato dalla difesa, batte e ribatte, recupera ancora Monaco. Alla fine è Ripa che mette tutti d'accordo e quindi recupera palla per il random che può così ripartire con azione sulla, sulla destra, intercetta solo Tei, 6D, Varesis. Paresis che ha lasciato l'iniziativa dell'impostazione a Bayou, subisce fallo e c'è quindi un calcio, un calcio di punizione in favore dello United in zona d'attacco. Lancia in area di rigore, la palla che stava per raggiungere Monaco, ma è bravissimo questa volta Pollio anticipare tutti a evitare la battuta botta sicura del numero 10 del, del Nero Verdi. Palla in calcio d'angolo che lo stesso Monaco si incarica di battere. Cross eonare di rigore come testa, la grande parata! C'è stato il colpo di testa, ci è sembrato di... di Solotei, ma il portiere Montesano sulla linea di porta riesce a bloccare il tiro, evitare quindi il gol del United a salvare così il risultato per il random, abbiamo visto, stiamo vedendo il replay. Hanno protestato i calciatori in maglia nero-verde, convinti che la palla fosse entrata. Non è così per l'arbitro e i suoi assistenti, quindi il risultato non cambia. Si resta sull'1-0 per il random. Parata miracolosa di Montesano al 36esimo minuto di questo primo tempo. Inizia a essere più insistente l'azione d'attacco dello United, che ora è imposta con Monaco. Va dal suo portiere Cuccaro. Sulla sinistra per Solo Solotei, il lancio verso Sadie è intercettato, batte e ribatti, la palla termina rimessa laterale, l'ultima a toccare un calciatore del, dello United e quindi il random che usufruisce dalla rimessa in gioco, ha già battuta, intercetta Varesis, ma Va rimette ancora la palla in rimessa laterale, guadagna qualche metro il Napoli random. Il lancio è verso Verusio, si libera dell'avversario ma interviene Ani e allontana il pericolo dalla propria area di rigore ma recupera ancora il random, il cross in area di rigore verso Puglia, esce tempestivamente Cuccaro e il suo lancio in avanti va a pescare in area... direttamente Monaco, Monaco contro 3, viene anticipato, rimessa laterale, ha ottenuto il massimo che poteva ottenere. Bravo Montesano, prima eh, chiedo scusa Cuccaro prima uscire in maniera tempestiva e poi rilanciare subito il compagno nel tentativo di sorprendere la difesa avversaria. Intanto ancora Poglionati in di davanti, il cross in aria di rigore, la palla che arriva a Said. d controlla, è costretto a uscire. Si ferma, controlla l'azione, vada Solotei. Varesis, il tiro questa volta. Senza troppe pretese, la palla termina abbondantemente fuori e lontano dai pali della porta di difesa da Montesano, e quindi c'è una rimessa in gioco per il random, che ricordiamo al 38 minuto di questo primo tempo, è sempre in vantaggio grazie al gol di Puglia, segnato all'ottavo minuto. Questa volta il lancio di Amirante è fuori misura e quindi la palla termina in direttamente rimessa laterale. È lo stesso Monaco che si incarica della battuta. Tocco per Culibalì. Fermato Culibalì e quindi ora può ripartire random. Bravissimo però nel suo intervento Silvestro a bloccare la ripartenza del random. Batte e ribatte nel centrocampo. Recupera solo Tei. Quindi sai di... Non si intende con un compagno, quindi la difesa del random allontana. C'è ancora una serie di batti e ribatti, con un, con un calcio di punizione fischiato in fuori del random e la munizione per proteste per il numero 10 del, dello United Monaco. Siamo entranti, intanto entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo ricordiamo che queste partite prevedono una durata di 40 minuti per ciascuno dei due tempi regolamentari. Quindi mancano 30 secondi al termine del tempo regolamentare, però è facile immaginare che l'arbitro Sollazzi conceda qualche minuto di recupero. Riprende un rigioco con un lancio in avanti ancora per Puglia. Il volo di Puglia! Grandissimo gol di Puglia! Ma è vanificato dalla, dallo sbandieramento dell'assistente dell'arbitro che segnala la posizione regolare del numero 9 della, maglia, della squadra in maglia Bianco-Arancione. Questa volta il gol di Puglia è ritenuto irregolare. È lo stesso Puglia nel questo tentativo di, tirare, di tiro al volo. ha subito un risentimento fisico e a terra Quindi vicino al raddoppio, il, anzi aveva raddoppiato il random però la posizione di Puglia autore di de questo secondo gol è stato però pizzicato in posizione regolare quindi gol annullato si resta sull'1-0 quando scade anche il primo minuto di recupero con Puglia che però è sofferente a terra. quindi verrà ancora prolungato il recupero di questo primo tempo si è rialzato Puglia ma lo vediamo decisamente claudicante vediamo se riuscirà a riprendere il gioco oppure se sarà costretto a abbandonare il terreno di gioco e quindi lasciare il posto un suo compagno in panchina zoppica non riesce a riprendere l'andatura normale scade anche il secondo minuto di recupero ma è facile immaginare che si andrà ben oltre con l'albero sull'azzy ora fa riprendere il gioco quindi solo Tei, imposta per lo United, il lancio in avanti è sballato per recuperare ancora una volta il random, random che in questo momento è in 10 uomini per le difficoltà di Puglia che nel calciare a volo, il, eh, in occasione del gol annullato, non sappiamo se ha subito uno strappo oppure ha messo male il piede per terra, fatto sta so a bordo campo zoppica e per il momento il Napoli Random è in 10 contro 11, anche se in vantaggio di un gol. Rientra ora Puglia anche se zoppica vistosamente, quindi si ripristina la parità numerica. Con Baio che in palleggio poi subisce un fallo commesso da da Rippa 44esimo di questo primo tempo recupera la palla Fennan il tiro da lontano controlla che la palla termina a bordo campo a fondo campo Montesano e quindi ed ecco, il cambio esce il numero, non esce Puglia, ma esce il numero 6 Verusio. A breve vi diremo chi è entrato a posto di Verusio, appena si gira ci mostrerà la maglia, il numero di maglia. È entrato Rubino a posto del numero 6 Verusio con il numero 19. Anzi, 18. E in questo momento, dopo ben 5 minuti di recupero, l'arbitro decide che tutto per questo primo tempo ricordiamo. Il punteggio dei primi, della prima frazione di gioco, Random 1, Napoli United 0 e gol di Puglia al 9 minuto. Per il momento amici di Piaventi e tutti, e tutto ci risentiamo dopo l'intervallo. Amici di Piaventi, bentornati al campo sportivo del complesso Kennedy per seguire insieme la gara del torneo ECS Cup tra il Napoli Random e il Napoli United. Ricordiamo il risultato al termine del primo tempo, il Napoli Random in vantaggio per una rete a zero in virtù del gol del numero 9 Puglia segnato all'ottavo minuto. Passiamo subito a ricordarvi quali sono le formazioni scese in campo. Partiamo dal Napoli Random, maglia bianco-arancione che si schiera con Montesano, D'Alessandro, Raimondo, Amirante Andrea, Mandato, Paloma, Rippa, Spena, Amirante Luca, Puglia e Pollio. Risponde invece Napoli United, Maglia, Neroverde con Cuccaro, Fernanda, Silvestro e Solotei, Varesis, Culibalì, Monaco, Bayou, Agni, Monaco ancora e Saidì ripresa che inizia in questo momento con il calcio d'inizio battuto dalla squadra del Napoli United ricordiamo che l'arbitro è il signor Sollazzi ricordiamo anche che in questo tipo di torneo la durata dei tempi è prevista di 40 minuti ciascuno salvo ovviamente il recupero che l'arbitro deciderà di concedere l Arbitro che in questo momento fischia un calcio di punizione in favore del random per un fallo subito da amirante Luca proprio nel cerchio di centrocampo dello stesso amirante che si incarica della battuta il lancio in avanti è lungo per tutti scivola il portiere ma recupera subito la posizione Cuccaro recupera palla e quindi ora può ripartire Napoli United Primo tempo giocati a ritmi non proprio elevati con il Napoli random che ha avuto qualche occasione in più soprattutto perché ha potuto soffrire di ampi spazi a disposizione e quindi giocare in ripartenza. United ricordiamo alla ricerca del pareggio che però va spesso a impattare contro il muro della squadra avversaria. La squadra avversaria in questo caso il random che addirittura aveva segnato anche un secondo gol sempre con Puglia ma nel, il numero 9 era però in posizione regolare, prontamente fischiata dall'arbitro e quindi gol annullato e il risultato è, che è rimasto sul punteggio di 1-0. Intanto è proprio il random che soffruisce di un calcio di punizione e come sempre è il numero 10 Amirante Luca che si incarica la battuta, cross in area di rigore, il colpo di testa del numero 22. Ancora una punizione battuta da Mirante, batti e ribatti della difesa nell'area di rigore della difesa dalla, da Napoli United, rigore a conquista una rimessa in gioco. ottima iniziativa per quanto riguarda il numero 19 Beno 6 è entrato in, questo, in questa ripresa ottima iniziativa che però è stata poi il, fermata dalla, dalla difesa del random Bene, a 6 ha preso il posto, ci sembra di Bayou. Fase un po' confusa di gioco con continue interruzioni, batti e ribatti, qualche fallo di troppo e quindi gioco spezzettato. Non riesce a decollare in questo secondo tempo la gara. Manca un pizzico di continuità nell'azione. Il lancio nero di rigore, la palla arriva, attenzione, c'è un intervento di Anni che sta per battere a rete, anticipato dal portiere. Montesano subisce anche una carica dal numero 20 ricciuto del, della squadra nero-verde, quindi calcio di punizione in favore del Napoli Rando. è un giallo questa volta per Ramirante per un intervento e danni in un avversario ritenuto estremamente falloso da parte dell'arbitro quindi ancora un cartellino giallo per la squadra neroverdi. intanto vi segnaliamo anche l'ingresso in campo con la maglia numero 22 del Napoli Random che è entrata a posto di Puglia che comunque quando ha segnato il secondo gol ha subito accusato un problema fisico Numero 22 per la precisione Sarra, c'è ancora un lancio in avanti. La palla spezzata dal numero 20. Eh, Anì, comunque, termina lontano dalla porta difesa dal portiere Montesano a fondo campo. E quindi nulla di fatto. Se resta sempre sull'1-0, quando siamo giunti. Al settimo minuto di questa ripresa, sempre Napoli Ranno 1, Napoli United 0. Recupera, recupera palla meno 6 subisce anche fallo sulla fascia sinistra e quindi calcio di punizione ancora per il napoli random chiedo scusa il napoli united battuta la punizione in favore del capitano silvestro il lancio in avanti ancora niger recupera palla la controlla salto un avversario viene fermato quindi riparte ancora il napoli random Amirante. intercetta il, il lancio in avanti Baiu! Ancora una serie di batte e ribatte, recupera Varesis. si lancia in avanti per Baiò, Baiò in area di rigore, Baiò e tira la bellissima parata del portiere Montesano che salva ancora una volta la, la porta del random. Rivediamo l'azione e poi sulla ribattuta non è prontissimo a riba, ribadire in rete Colibali. ancora una volta Montesano decisivo per salvare il risultato. Già nel primo tempo ha compiuto un miracolo sulla linea di porta e ora ha una seconda parata importante che permette al Napoli Random di mantenere il vantaggio, anche se adesso si fa sempre più consistente l'azione del Napoli United. Questa volta il lancio di Gulibali è fuori misura e quindi ancora una volta Montesano, questa volta senza problemi, recupera palla e fa ripartire i suoi. 6, solo Tei, ancora Benassei, salto in avversario, evita anche un fallo, però non riesce a raggiungere la palla, quindi l'arbitro giustamente che ha inizialmente concesso la regola del vantaggio, poi ha visto che Benossei non poteva recuperare il pallone e quindi ha fischiato il calcio di punizione, bravo l'arbitro, ottima lettura dell'azione. Dell e ora Napoli United che subisce di un calcio di punizione in zona d'attacco le centrali sulla fascia sinistra con Benossè che si incarica della battuta chiama lo schema chiede anche la distanza dell'unico uomo in barriera si tratta di, di Spena si attende il fisco dell'arbitro per la ripresa del gioco parte Benossè cross in area di rigore e c'è l'intervento dell'arbitro che però fischia un fallo in attacco e quindi c'è un calcio di punizione in favore della random calciatore random che hanno per un attimo tremato pensando che fosse stato decretato un calcio di rigore invece no è stato fischiato un fallo in attacco da parte degli attaccanti del Napoli United e quindi nulla di fatto per la squadra di Verde, Maglia Nero Verde ora è Varesis per Monaco il lancio di Monaco per Koulibaly scivola Koulibaly e quindi può intervenire senza problemi la difesa del, del random c'è un malinteso però tra i difensori in maglia arancio-bianco e quindi United che recupera il pallone con una rimessa in gioco c'è l'ingresso di un cane in campo lo vedete anche sui nostri teleschermi un cane che attraversa il terreno di gioco l'arbitro ferma il gioco aspetta che l'invasore soprattutto pacifico invasore lascia il terreno di gioco e ora è l'arbitro che recupera il pallone per restituirla a chi ne era in possesso al momento dell'interruzione nel caso specifico del numero 6 del Napoli United solo Tei. Riprende quindi gioco. Beno 6. Spinge sulla fascia. È entrato bene in partita Beno 6. Attaccato da due avversari viene fermato e rimessa laterale. C'è un altro cambio per quanto riguarda il Napoli Random. esce il numero 21 paloma e al suo posto entra il numero 26 cincini fabio cincini le proteste da parte del capitano del Napoli United Silvestro per le perdite di tempo del random intanto ora c'è Fennan che aveva recuperato palla, ha provato a liberarsi del tiro, non c'è riuscito è stato fermato, ora c'è C'è stato un intervento duro, uno scontro abbastanza duro tra due avversari. Sembra aver avuto la peggio il numero 5 del Napoli Random, Amirante Andrea. intanto un cartellino giallo sventolato dall'arbitro nel, nel mucchio di calciatori che stanno discutendo sul punto dove è avvenuto lo scontro ognuno della, ognuno della, ognuna delle due squadre invoca per sé il calcio di punizione vediamo cosa ha deciso l'arbitro L'arbitro il fallo è stato commesso dal calciatore del Napoli United, quindi calcio di punizione per il random. Dopo l'intervento di Anieri parte 6, servito con i quindi Monaco. La palla è per l'altro Monaco. Fermato e rimessa laterale. Napoli United che cerca ora con maggiore insistenza di avvicinarsi alla porta avversaria. Ma c'è posizione di fuorigioco e quindi ancora un calcio di punizioni in favore del, del Napoli random. fase di gioco che staziona sulla linea di metà campo con una serie di rimesse laterali alla fine recupera palla Nì che prova a impostare per i suoi passaggio per Bayou. sulla sinistra cercano di servire bene a 6 ma interviene la difesa del random, ferma l'azione, riparte lo United batti e ribatti alla fine Mono che viene fermato ancora una serie di rimpalli quindi Fennan. Bayo fermato in maniera regolare secondo l'arbitro, ma recupera subito palla Kulibali. Questa volta è Bayo che recupera e quindi fa ripartire in contropiede lo United. Monaco il tiro e gol e pareggio. Pareggio dello United con Monaco, ottimo recupero palla da parte di Baioka, subito innescato il contropiede e quindi lanciato in rete a rete Monaco, il numero 7 del Nero Verdi ha così riportato in parità il risultato al diciottesimo di, di questa ripresa, quindi si torna in parità. rivediamo l'azione la, la, a la riprese, l'azione il lancio per Monaco che vede il portiere in uscita e lo supera di giustezza e quindi rimette il punteggio sull'1-1 e ora sembra cambiare l'inizio della partita con Il Napoli United che sembra avere un po' qualche energia fisica in più. Positivo l'ingresso in campo di Benosse che sulla fascia sinistra ha portato vivacità e una spinta davvero continua sull'out sinistro del Napoli United che ora soffruisce di un calcio di punizione che sembra essere battuto da, da Bayou. fischia l'arbitro, parte Bayou esce il portiere a vuoto c'è il gol, gol addirittura del vantaggio questa volta l'ottimo Montesano fino a questo momento che aveva salvato il risultato per i suoi è uscito a vuoto la palla passa e quindi Bayou riporta in porta in vantaggio il Napoli United al diciannovesimo giusto un minuto dopo il gol del pareggio quindi rivediamo ancora questo gol di Bayou. Ingannato dalla, dalla finta di Monaco, alla, non ha preso la palla Montesano e quindi Bayou ha portato così in vantaggio il Napoli United al diciannovesimo minuto. È cambiato in un batter d'occhio il, il punteggio dall'1-0 del primo tempo del Napoli random, si è passati al 2-1 in, in, in appena un minuto di gioco, 18-19 minuto, prima Monaco, poi Bayou. Quindi ora il Napoli United che... Intanto c'è un controfallo a questo punto fischiato, segnalato dall'assistente dell'arbitro, quindi la rimessa laterale passa dal Napoli-United a Napoli-Rando, Napoli lancinare di rigore, allontana per un attimo la palla Silvestro, è ancora Benossei. c'è un cambio esce il numero 4 Koulibaly bravo, bravo. <ride> entra con il numero 9 Razoui C'è un battibecco tra il portiere e il portiere Cuccora un attaccante avversario, intanto ora si porta la palla fuori Benossei non riesce a controllare la sfera Intanto l'arbitro richiama i due capitani L'assistente intanto richiama l'attenzione dell'arbitro. Passa il tempo, il risultato è cambiato, inizia anche la stanchezza e quindi sarà anche il nervosismo. anche se per il momento siamo comunque nella normalità nel, nei canoni dell'agonismo dell e nulla più e ora c'è un lancio in avanti di Solotei esce il portiere Montesano questa volta fa solo la palla e fa ripartire quindi Napoli Random quando siamo giunti al ventiquattresimo di questo secondo tempo con il Napoli United davanti per due reti a uno Napoli recupera con la palla con Monaco errore della difesa, il tiro di Monaco Palla che sfiora il palo vicinissimo al terzo gol. Il Napoli United su una disattenzione difensiva al momento del disimpegno servito involontariamente Monaco, ne approfitta il numero 7 in maglia nero-verde, tende alla conclusione. Montesano ha battuto ma la palla termina ad un soffio al lato. Quindi si resta sul 2-1 sempre per il Napoli United. Dopo lo svantaggio sembra essere un po' troppo nervoso il Napoli random, ha perso un po' di lucidità e non riesce più neanche a ripartire come è riuscito a fare molto bene nel primo tempo. Ottimo disimpegno di Solo Solotei che ora lancia in avanti verso il numero 22 Bajot. Ani, salto in avversario, salto in secondo, lo ferma. Ma l'arbitro ha, ha ravvisato un calcio di punizione, un fallo commesso sul primo intervento e danni di Ani. E quindi calcio di punizione per il Napoli United che si incarica di battere il capitano Silvestro lancia in avanti Silvestro verso Monaco ribatte la difesa del Rannome recupera Parisis nuovo possesso palla per il Napoli me lancia in avanti però in posizione di fuorigioco il numero 26 Cincini Il lancio per Baiò, supera un avversario che lo tocca, per l'arbitro è tutto regolare. Si rotola a terra, Bajot. Molto sportivamente il portiere Montesano mette la palla fuori per permettere di verificare le condizioni del numero 22 della Napoli United. A terra dopo un contatto con un avversario ritenuto regolare da parte dell'arbitro. E intanto siamo giunti al 27esimo di questo secondo tempo, sempre Napoli-United 2, Napoli-Random 1. Visto che gioca il gioco è fermo, ne approfittiamo anche per ricordare la successione delle reti. Primo tempo terminato con il random in vantaggio per una rete a zero con il gol di Puglia all'ottavo. Quindi eh, nella ripresa ribatte il risultato il Napoli-United con Monaco al 18esimo e Bayou al 19esimo. Intanto è ripreso il gioco con la palla restituita altrettanto sportivamente al portiere Montesano che ora può far ripartire il Napoli Random. Il lancio da Miranda è intercettato, quindi Ani, Ani, fermato Ani, riparte di nuovo il Napoli Random sulla destra con Spena. Lo ferma Ani, è l'ultimo a toccare Ani secondo l'assistente dell'arbitro, protesta Ani, non è d'accordo sulla decisione del, dell'assistente dell'arbitro e quindi non controlla Spena, buon gioco Solotei subisce fallo questa volta da Spena calcio di punizione in favore del Napoli United tiene la palla in gioco mandato ma poi interviene Varesis e quindi rimette ancora la palla oltre la linea che delimita il campo ancora Varesis recupera la palla subisce fallo Varesis se ne vede l'arbitro richiama anche l'autore del fallo ha un comportamento più corretto si tratta del Iniziativa di Risaoui fermato in calcio d'angolo quindi ancora un tiro dalla bandierina in favore del Napoli United trentesimo di questa ripresa quindi mancano, quindi mancano dieci minuti al termine della gara il cross in area di rigore batte e ribatti allontana la difesa recupera ancora Benosei. ribattuto il suo tiro quindi ancora Fennan Questa volta il fallo è commesso dal, dai centrocampisti del Napoli United. Calcio di punizione è già battuto e quindi Random che riparte in avanti. Ma è più veloce di tutti Fennan che allontana la palla, la, rimesse, la mette in rimessa laterale per non correre nessun, nessun rischio. fischiato un calcio di punizione in favore del Napoli United che si è lamentato però perché l'arbitro non ha concesso la regola del vantaggio, una, una ripartenza che sembrava invitante per la squadra in maglia nero-verde, intanto il portiere Cuccaro, Ancora un fischio dell'arbitro, questa volta ancora un calcio di punizione in favore del Napoli Random, che comunque ora prova a accelerare i tempi per cercare il pareggio. Amirante, c'è un fallo di mano, fischiato la punizione in favore del Napoli Random. misura la distanza della barriera all'arbitro e ora fischia la ripresa del gioco, lancio in area di rigore, ma c'è una posizione di fuorigioco prontamente segnalata dall'assistente dell'arbitro, quindi viene così vanificata l'azione d'attacco del Napoli Random, ne approfitta la difesa del Napoli United a respirare un attimino, Rilancio di Montesano, supera la metà campo, ma recupera ancora la palla. Varesis per il Napoli United. Salta un avversario, salta un secondo, apre sulla sinistra. Per Benossi, Benossi punta l'avversario. Lo salta, si inserisce, si inserisce lo Solotei. Fermata all'ultimo istante, è il momento di battere a rete, e quindi palla ancora in calcio d'angolo. cross in area di rigore colpo di testa di Anì termina al lato senza impensere il portiere c'è ancora un cambio nelle file del Napoli Random <ride> è uscito con il numero 28 è uscito ci siamo, il numero 7 Spena è entrato con la maglia numero 28 di somma quindi c'è di somma a posto di Spena quando siamo entrati nel 34 minuto di questo secondo tempo Batti e ribatti, palla che staziona nella zona di centrocampo con 6 che recupera. Palla insieme a Ani, subiscono fallo i calciatori in maglia nero-verde e quindi c'è calcio di punizione in favore dello del United, anzi l'arbitro. È ha fischiato la punizione in favore del Napoli Random quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di regolamentari di questo secondo tempo vedremo quanto recupero dall'abito intanto c'è un cartellino giallo per il numero 5 ammirante Andrea che ha protestato per le perdite di tempo un di testa, la palla termina di poco a lato aveva preso in controtempo il portiere Cuccaro che comunque la, con uh, un quattro passi all'indietro ha controllato che la palla terminasse fuori così è stato per sua fortuna sembrava in ritardo il portiere che ora può suffluire di un calcio di, di una rimessa da fondo campo Varesis prova a lanciare Monaco, allontana la difesa del random, recupera ancora, va, ancora palla Fennan. C'è giallo ora per Ani per un intervento decisamente il... duro da parte del numero 20 della, maglia, della squadra in maglia nero-verde. Sale la stanchezza, sale anche il nervosismo. Ovviamente cresce anche il numero dei cartellini gialli in questo finale di gara. Con il random che ora cerca il, lo spunto giusto per recuperare il risultato. Ricordiamo che Napoli United davanti di due reti a uno. C'è una conclusione che termina sul palo ma l'arbitro aveva fermato il gioco per un fallo di mano in attacco quindi palo sì da registrare ma vanificato però da un fallo di mano commesso in attacco dagli attaccanti del Napoli Random quindi calcio di punizione per lo United che si incarica di, che si incarica di battere il portiere Cuccaro Il lancio supera la metà campo, controlla Monaco. Tiene palla Monaco. La perde per l'intervento di Amirante. Ma poi il rilancio della difesa del random è sbilenco, La palla termina rimessa laterale. Ed è Solotei che si incarica della battuta. La fine del Solotei sbilancia l'avversario. Serve Ani. Nee, ma la palla termina fuori. Il rilancio in avanti non trova nessun calciatore, nessun attaccante del Napoli Random pronto a, a sfruttare il lancio in avanti. Il portiere Cuccaro che recupera la palla, giochicchia un pochettino per perdere qualche secondo prezioso, ora rilancia la palla. Intanto il tempo passa e per il, il Napoli Random si riducono le speranze di pareggiare. Entriamo in questo momento nel quarantesimo minuto della, della ripresa, quindi ultimo minuto regolamentare di questa gara. Poi vedremo quanto recupero andrà a concedere l'arbitro Sollazzi. Ci sono ancora le proteste del numero 5 ammirante nei, nei confronti dell'assistente dell'arbitro. Um... Scadendo in questo momento il tempo regolamentare con il Napoli United che avanza sulla fascia, fermato Ben ma recupera palla solo Tei, ancora Ben sulla fascia sinistra, lancia in avanti per Monaco, prolunga la palla a Milano Andrea e permette l'intervento del proprio portiere. 5 minuti di recupero concesso all'arbitro Sollazzi. Varesis, entra in area di rigore, il tiro, la palla che termina al lato, poteva chiudere la gara Varesis invece mantiene ancora in gara il Napoli Random che adesso può ancora sperare di poter recuperare questa gara in questi minuti finali, mancano 4 minuti quelli di recupero al termine dell'incontro con il Napoli United che pensa soprattutto a tenere palla. Ora il tiro di eh, c'è grande gol! C'è grandissimo gol di Beno 6. che porta al 42esimo minuto sul 3-1 in Napoli United. Il gran gol di Beno 6 che sorprende il portiere Montesano fuori dai pali. E chiude qui l'incontro, mette il sigillo sulla vittoria del Napoli, del, del Napoli United. e oramai possiamo dire che l'esito dell'incontro vede il Napoli United ormai padrone del risultato e vediamo il, lo splendido gol di Benosèi Sperando di aver pronunciato bene il suo cognome, ci scusiamo nell'eventualità non fosse così, abbiamo visto l'ottimo tiro da lontano, il portiere Montesano fuori dai pali e quindi Napoli United che si è portato sul 3-1 e probabilmente è... anche il gol che sancisce la vittoria della squadra in maglia nero-verde che ricordiamo era addirittura sotto di un gol, ha recuperato lo svantaggio, si è portata addirittura avanti di un gol, alla fine anche raddoppiato quindi... Quando manca un minuto al termine del, del recupero concesso all'arbitro Sollazzi, il Napoli United davanti per tre reti a uno. Sul Napoli Random. E ancora Solo Teia, le energie per correre, avanzare. Viene fermato anche con un fallo, non dovete l'arbitro. Intanto c'è ancora un altro cambio nelle file del, del Napoli random, entra con il numero, ci sembra con il numero 19 se non vediamo male. È entrato il numero 19 Rubino. C'è un problema per l'assistente di linea, si sta consultando con l'arbitro. Può riprendere il gioco, siamo oltre i 4 minuti di recupero concessi e sollazzi. Ancora un fallo ai danni di Varesis. Di Quindi ancora un calcio di punizione per il Napoli United. Siamo. Al quinto minuto di recupero, quindi uno oltre quelli concessi all'arbitro Sollazzi. Possesso palla per il Napoli United. Il lancio in avanti. Il colpo di tacco, ma questa volta non, ha, non sortisce gli assi disperati. L'azione d'attacco del Napoli United. Ancora in avanti, lo scambio. Monaco, il colpo di tacco, attenzione, Ani, Ani tiro! Il palo di Ani! La valla è entrata, quindi il quarto gol per il Napoli United segnato da Ani al 46 minuto. Immaginiamo che adesso l'arbitro farà riprendere il gioco e subito lo interromperà per decretare la fine della gara. al settimo minuto di recupero e l'arbitro ancora non porta il fischietto alla bocca per fischiare la, la fine dell'incontro rimessa in gioco per Napoli United, ancora un intervento un po' pericoloso palla rimessa in rimessa laterale siamo al 40, 48esimo quasi arbitro controlla il cronometro porta il fischietto alla bocca ed è tutto per questa gara quindi trionfo del napoli united che batte 4 1 in napoli random Riepiloghiamo brevemente la successione delle reti, primo tempo chiusi con il random vantaggio per il gol di Puglia all'ottavo, poi nella ripresa si scatena il Napoli United che va in gol con Monaco al diciottesimo, con Bajò al diciannovesimo, con Benassei al quarantaduesimo e con Ani al quarantaseiesimo. Amici di Piaventi per, per oggi è tutto, Mauro Guerrera e i Piaventi vi salutano dal campo sportivo del complesso Kennedy, ci risentiamo per la prossima gara, grazie per averci seguito. Buonanotte a tutti.